Scusate se non ci state capendo nul nulla, ma. Sinceramente neanche io sto capendo nulla. Oh, ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti su un nuovo video horror. E come vedete, oggi siamo qua, su uh, Poppy Playtime e, questo gioco lo volevo eh, portare perché mi sembra molto bello e quindi iniziamo. Allora, sì, eh, capitolo 1. Eri eh, un... Eh, come si dice? Un employee, vabbè, un, eh, un impiegato della Playtime Company. Finalmente sei tornato nella fattoria dopo tanti... te, dopo tanti anni. Eh, dopo eh, che tutti Sono disap disapparsi Cioè eh, scomparsi eh, come Vabbè raga eh, Scusate per sta roba che eh. Vabbè Iniziamo il gioco Allora Ok Oh Ok The most incredible Ever invented Buongiorno signore Ok, dice mh, praticamente la, la più uh, la bambola più intelligente di in tutto il mondo. Ok. Bevanti non mi interessa, cioè. Poppy ok, Poppy Playtime. Raga, ma che cosa sta succedendo al gioco? Guardate. Eh uh, Ah, eccolo. Why, of course, Poppy, just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Ok, il parente eh, mi, mi fa vedere che Appunto ha la cordicella per parlare. E come era in un. Vabbè, Toy Story. Sono una vera. Femmina come te, Poppy Playtime. Eh, la vai scarpe. Beh, raga. Grazie, però non è che mi interessa. Vorrei giocare. Ok, vabbè, al massimo la taglio questa parte. Raga, ok, uh, 5,99. Mamma mia, pure, pure poco costa questa bambola. Eh, ma adesso si inizia a sentire un po' uh, eh. il terrore di questa bambola. Ok, eh, adesso inizia il vero e proprio gioco Tan tan tan Comunque raga, questo qua è il secondo horror che porto sul canale E quindi spero vi piaccia Perché? Ok raga, vi ho fatto un taglio perché ci ha messo troppo a caricare è vero tantissimo Aspettate un attimo Andiamo su settings un attimo E mettiamo uh, Solution Frame rate 120 Ok uh, Mouse speed uh, fov Perfetto Uh, ok Ok eccoci qua Allora benvenuti Nella playtime Call Nella poppy playtime Qua siamo Eh sì uh, Oddio Cos'è il suo rumore? Open the door Vabbè Ok un trenino Ci sta Cioè è verde quella roba Verde rosa giallo rosso Ok Verde rosa giallo rosso E eh, bene! Ci sta... Una, un giocattolo morto. Ma nel senso letterario morto. aghi Però no, eh, non c'è dentro nulla. Eh, boogie Bot. Ah, quel un, un robot che ballava. Boogie Bot vuol dire quello. Ok, eh, com'era? Verde rosa, giallo ro Com'era? Verde rosa, giallo rosso. Ricordiamocelo, raga, perché... Servirà forse Ok, qui c'è un computer Non mi sembra che ci sia nulla Ok Possiamo anche saltare E qua c'è un altro giocattolo Non ho messo bene uh, ok uh, verde Rosa Giallo Rosso Tadan. E, sì Questa cosa la sapevo raga perché l'avevo vista Ok, qua serve una cassetta blu e dov'è la cassetta blu? E che ne so, raga? Questa qui dietro? Non credo. Eh qui c'è una cassetta verde, però. Ecco, qua ci sta la cosa della cassetta verde. Eh, ok. Credo sia sempre uno di quei filmati, sì. Vabbè, raga, non ci interessa, dovrebbe essere sempre una roba si sì, vabbè è una cosa discorsiva che non ci interessa a noi non ci interessa dobbiamo trovare la cassetta blu noi quella ci interessa uh, forse qui cassetta blu dove sei? Mm. dove sta cosa blu non è che sta tipo qua dentro ah Beh, infatti, ovviamente, raga, eh, sapevo. Ok, bene, adesso andiamo avanti, con la vera e propria cassetta, oddio. Playtime co, come vedete questa qua, Playtime Company. Uh, Grabpack, da eh, questo cosa serve, sapete tutti a cosa serve, almeno, chi non lo sa, eh, serve per prendere gli oggetti, ecco, come vedete, Tutte e due potete muovere di, di mani. Eh, eh come vedete potete prendere oggetti riprendete per, per eh, ritirare, come si può dire si sì. eh, tieni premuto per eh, Prendere eh non farlo a un perché sennò potresti sacchagli a te Bene raga bene eh, Quando lo prendi tipo una sostanza di energia eh, energi energetico tipo Come si può dire si sì. Use grab pack responsabile. Quindi, responsabilmente, ok. What's the time? Play time co? Ah, wow. Uh, yeah, grazie mille. Ok, raga, come vedete? Eh, eh che bello! Ok, abbiamo la prima mano, la mano blu. Ehi, hey, tu. Ehi, hey. Poppy. Poppy vuole giocare. Hmm. Io non voglio giocare con te, e neanche con te allora vai via vai, sali ok qua dobbiamo premere così mi sta scannerizzando la mano e boom ehi, ciao amico blu ah eh. ciao aghi e lui si chiama Agi Waghi, per chi non lo sa. E... La corrente non c'è. Oh, una chiave. Dove l'hai presa, aghi quella chiave? Mm, non lo so. Ok, questo è tanto riflesso, per un attimo mi ero cagata addosso, raga. Uh, ok, cosa c'è scritto? Uh, fai... Uh... Ok. Non, ecco. Eh, stare qui dopo le 8. Bene, vuol dire che dopo le 8 succede il casino, raga. Eh, ok, cosa devo fare? Che devo, devo tipo prendere sta se parle, sempre di no, raga. Ah, ecco qua vabbè, ovviamente. Ok, eh, ok. Adesso devo prendere questi così. E quest'altro qui Perfetto E ci siamo Perfetto Comunque scusate un po' il lag del gioco È che. Sì, vabbè E guardate un po' eh, Non c'è più il nostro amico blu Eh non c'è più eh, È stato inviato nel 1984 Davvero Oddio, oddio, l'ho fatti cadere, no? Agghi. Vabbè, questo sono più piccoli. Non fanno tanto paura come quello grosso. Ok. Innovazione. Testing. Ah, Carol ci stanno questi vari test. Ah, qui non si può entrare perché. Come dicevo, servono due mani, ci sono tanto una io, però. Quindi dobbiamo andare di qua. Che c'era anche stato prima. Non voglio prendermi un infarto, per favore. Oh oh oh oh guardate raga lì che c'è C'è una mano Una mano Eh? Adesso se ne andò via Maleditto Sei qui Oddio mi sembrava cara lui invece Però no Cioè se sfumate di coso no raga Ok Aghi ciao Bene Cos'è sta musica raga? Cos'è? Ma c'è una musica inquietante? Facciamo una cosa un attimo. Va? Facciamo un attimo settings e abbassiamo un po' il volume, va. Music Anzi no, la musica è bella, quindi la tengo. E sounds un po' più bassa. Anzi no, abbassiamo un po' tutto. Ecco, così va bene. Se meno non mi sento proprio tutto nell'orecchio perché ah ok, uno ce l'abbiamo dobbiamo metterlo qua perfetto mi butto di salto! Kalabanga! Oh, ok eh, ci sono altri Così, ehm, cosi, come si chiamano quelli, quelli? non lo so neanche io cosa sono quella roba ok ok sono nascosti E che cos'è questa cosa? E beh, qualsiasi cosa si sì, è eh, eh, Non ha più la testa Oh oh Una cassetta E eh. oh no Proprio questo no però raga I bambolotti no Ok meno che si è giù Mi faccio giù un altro coso di qui. c'è un'altra roba di. Eccolo qua! <ride> ah. um, ok. Oh un altro. Vabbè sono easy Questi qua da prendere. Easy peasy. Demo squeezy. Ok. Una testa di gatto. Molto, molto probabilmente qua. Era un po' il magazzino. Come vedete. E dove cavolo è quello rosso, raga? Quella alla mano. Mmm. Dov'è raga? Oh no Cos'era lì? Ma forse è la stanza da dove siamo arrivati Dov'è il rosso? Che non lo so dov'è raga, non lo so Perché questo qua ce l'ho, questo qua ce l'ho, ma è il rosso, no Perché il rosso, no? Um, dove è il rosso? Forse in alto e eh, non lo vedo uh... mm, Strano Ah, Guardate un po' dove era Infatti dicevo che era in alto Beh è un po' strano se no se non lo trovo Vai! Perfetto l'ho preso L'ho preso vero? Fammi vedere Sì l'ho preso ce l'ho Ok Ed anche il rosso È stato preso Andiamo un po' avanti Comunque raga Beh um, Se um, Diciamo Prendete il jumpscare Non vi consiglio Cioè almeno lo Skippate il jumpscare Ok Oh oh Guarda quanto si allunga questa mano E non pensate male Ok Yeee yeah. Vai vieni qui Mano rossa Ok Bam Ce l'abbiamo Ta-dan Ta-ta Eh Questa qua non si allunga raga È tutta rotta raga questa qua eh... Ah no è eh, ok ecco non so perché raga Allora Una qua E una qua ta ta ta ta ta, -ta, -ta Perfetto Oddio, qua no però raga. Qua mi ricordo una cosa che... Uh... Oh! Si è scassato tutto? Uh, raga. Ah no, eh, forse di qua? Ah ho capito cosa devo fare, devo prendere sai cose qua. Uh, qua non posso salire perché ci sono quelle cose che mi fanno andare giù. Quindi andare qui. Dov'è? Ah, ecco qua. Ok. Tac. E... Eh. Qua me lo attacco. Fatto, perfetto. Ok, uh, non ci è voluto tanto. Andiamo avanti andiamo avanti spero che non mi viene a in faccia non si vede niente non è come gmod che quando premo f prende. oddio no raga aghi guaghi no eh. aghi guaghi no ok ah no non uh... Ok, siamo qui e... Eh... Non voglio sapere neanche cosa ci sta là dietro, forse lo sapete. Eh... Richiede potere. Eh... Voglio abbassare ancora il volume, raga. Davvero, scusate per così tanto, però... È un po' troppo alto, ok? Eh... Devo andare qui. Ok, cancello. Poi, raga, qua so una cosa che voglio fare. In questo video E forse faremo anche un altro video di questo gioco Sarà un po' più divertente di questo, ecco Nel senso eh, Comunque dopo questo, raga eh, Ci dovrebbe essere Super Mario Odyssey Quindi datelo, andate a vedere eh. Allora Tac eh, Aspetta un attimo, eh Così e poi... Così. E poi devo fare così. Uh, come devo fare raga? Mm. Facciamo un attimo una roba. Così. Mm. Ah è da... È da praticamente dall'altra parte lo devo fare. Aspettate un attimo allora Forse devo prima fare questo procedimento qua Ok E qui ci sta questo Forse ha bisogno di potere questo Ok uh, Oddio forse for for for sto capendo raga Sto capendo uh, Allora Prendo questo Vado qui poi attacco qua, lo attacco qua e qua non c'è più... Chi cavolo ha fatto così? Che cosa devo fare qua raga? Facciamo mm. un attimo così. Perché non, non va? What? Devo prendere qualcosa qui? Ok, raga, forse dopo un bel po' Ho capito come si fa Allora, dobbiamo prendere questo Poi andare qui Prima però di prendere quello Dobbiamo spostare questo Verso di qua Funzioni? Ok, perfetto Adesso Da qui io Prendo questo Prendo questo. E adesso da qua. Ehm... Um, no, aspettate. Uh, se non è... No, vabbè, dai, raga, ma non è possibile, no. Così. Così. E poi... Così! Ok, ci sono riuscito, raga, anche se mi sono spaccato... Una gamba. Funziona! Power on! Power on! Eh, oh! oh! Eh, ok, il buongiorno signori! Eh e, eh vatti eh. 5, vatti 5, vatti 5! Eh, buongiorno! E adesso... Cosa dobbiamo fare? Treni Thomas. Eh. Sto uccidendo un po' di roba, sento che succede, ma non capisco cosa. A ah, forse dobbiamo fare così, così, così per eh, lasciare par le parti di giocattolo. Ok, molto probabilmente sì, raga. Ok. Tata, tata. Comunque è bellissimo queste mani eh. Eh, Adesso sicuramente stanno facendo il giocattolo Lo stanno facendo Si sì. sente qua il rumorino del a ah, qua l'ha colorati E come vedete è diventato un gatto Ape Vabbè Poi Il gatto va Dentro questa cosa eh, Che non so cosa sia Vabbè raga cosa sia Cosa sono queste robe Non lo so Ehm, um, mentre leggiamo, beh, ce ne frega niente di leggere, va, vediamo 5, papà, papà pa, pa. Ok, adesso Qua dovrebbe passare il coso Ok, la griglia lo analizza Perfetto E il nostro giocattolo It's Ready È pronto Anche se qui siamo spaccati un po' di vetri ma... Eh, giocattolo, vieni qua. Eccolo qui. Vai, prendiamo il nostro giocattolo Gatto Ape. Guarda che bello item. Eccolo qui, il nostro bel gatto Ape. Allora, come vedete, qua c'è scritto: non, Nessuno può eh, andarsene senza un giocattolo. Adesso mettiamo qua il nostro giocattolo. Adesso, raga, inizia. Ah, buonasera, signori, eh, bene, andiamo qua, no? Oh, ghi! Oh, prendi, mano, prendi il 5, mano, mano, mano eh, Facciamo il gioco regolare, ok? Però ci sia anche un altro modo per fare il gioco Ve lo farò vedere nella prossima puntata, ok? Puntata, vabbè Raga, cose di show televisioni Danger, ok? Ok, raga, vai. Scusate che non ci state capendo nul nulla, ma. Sinceramente, neanche io sto capendo nulla. Oh! Ok, dovevo andare di là. Ah, va bene, alziamoci. Perché? Ok ricominciamo Beh raga. Ehm, un po' di tattiche ci dobbiamo avere, ok? Ok, raga, vi ho fatto un taglio perché ci ha messo praticamente tantissimo per caricare. So, già che ci mette. E anche le immagini a quanto vai ci mette tanto. Ok, ecco. Ah, andiamo qua. E bah Poppy play. Play poppy play time. No, in realtà si chiama Hackywaki. Hackiwaki. Dammi un abbraccio. Che tu uccido con le mie mani. Andiamo, raga. Ah! via ah, via via via via via via. Fallo non farlo? Non farlo, non farlo. calma, calma. Poppy Playtime non ti può sconfiggere. Sono troppo forte per Poppy Playtime. Lui è una pippa. Questa qua l'ho pa ta pa, pa, ra, ra, pa, ra, ra, pa, pa. Papa, rara, rara, playtime non è nulla Contro Rosino rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, il rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, rara, Bastiano rara, parararam, parararam Corri corri corri Corri, corri, corri, corri, corri, corri! Schifoso! Ah! Bom! Ah, tie! Tie! Vai nel vuoto federale. Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Ah! Oh mio Dio! Mi ha quasi preso, mamma mia. Ah, siamo qua. Eh, è un po' pericoloso per gli impiegati, eh? Giàmente se fossi stato un impiegato, io non ci avrei mai lavorato. Me sarei fuggito via, mamma mia, guardate raga, ci sta l'oblivio qua sotto Ok, e qui a quanto pare c'è scritto no Fermati, vai indietro, scappa uh, No, scappa, uh, pericolo Vai via, vai via Cioè, niente, raga, dice di andare via Ma io non vado via Ok e come sentite, raga, questa cosa la odio. Cioè, non la odio, ma nel senso, queste musichette a me vanno sempre a mettere in ansia. Come sentite? Eh. La musichetta di una nanna. Che ti fa prendere... Un cagotto. E questo mi dà un cazzotto. Ah, Poppi. La bambola intelligente. Come se fosse una vera ragazza ah. Ah. Hai aperto la mia scatola Eh sì Purtroppo l'ho aperta E ragazzi il capitolo 1 è, è fatto Bene raga qua, appena uscirà Il secondo capitolo ve lo porterò qua sul canale Perché questo gioco è bellissimo Mi sta già intrigando moltissimo Quindi raga il video finisce qua Ditemi se vi è piaciuto e ehm, il prossimo video sarà di Super Mario Odyssey Quindi un po' più tranquillo ecco. Eh, sì, vabbè. Quindi ragazzi vediamo al prossimo video Video in realtà Video in, in inglese Bye bye